ciao allora oggi vi voglio mostrare il mio piccolo shopping che ho fatto da bottega verde io quando entro non so mai come esco e soprattutto se esco anche questa volta ho fatto danni notevolmente ma ci sono anche tantissimi omaggi quindi scottrina la mano vi mostro tutto allora l'appoggio qui e tiro fuori cosa tiro fuori i prodotti prima o gli omaggi i prodotti. Allora, cosa ho preso? Sto tirando fuori. Eh. Potevo organizzarmi prima. Ok, allora, dunque, prima di tutto questo che è il Natural Lift crema contorno occhi con argin... argireline e estratto di mirtillo. Questo qui dovrebbe essere Esatto l'ho pagato, allora, questo qui costava 26,99, ma io l'ho pagato 4,99 con le offerte. Poi, altro prodotto che ho comprato, qui me ne manca uno sicuramente, che non troverò mai. Eccola, eccola, eccola! Allora, la matita, questa occhi. Questa è la matita occhi marrone, dice di essere... Tenuta estrema matita, occhi automatica, waterproof. Tenuta estrema, allora è questa qui marrone, questa automatica. Vediamo, scrive, scrive bene. Ed è marrone bronzo, anche carino. Allora, il prezzo di questa era $12,99 ma io l'ho pagata 4,99 e non contenta ho voluto provare anche la versione nera quindi stessa cosa però in nero vediamo è un bel nero proviamo e soprattutto vediamo se dura quindi anche questa 4,99 invece che 12,99 poi altri prodotti che ho comprato sono eccola qua questa che è la crema mani mela e spezie con succo di mele, e stato di cannella, dovevo assolutamente averla. È un 75 ml. Veniva 12,99 Ma io l'ho pagata 2,99 euro. E ultimo prodotto che ho acquistato è questo rossetto liquido, rossetto liquido tenuta estrema. Questo è il colore anguria e quello che indosso. Devo dire che per adesso è confortevole sulle labbra, è uno transfer quindi ok, vediamo come si comporta, e questo qui, 16,99, ma io avevo lo sconto del 50, quindi l'ho pagata 8,49 euro. Iniziamo con gli omaggi, allora primo omaggi era questo set della um, Estrati di bellezza Questo con mela verde e kiwi Per pelli da mista grasse Wow Sono delle mini taglie Questa è um, italiano, non ci sarà mai sì. Questo è il gel crema idratante E questo è lo scrub maschera 2 in 1 purificante E sono curiosa di provarli Poi altri campioncini Questo è lo shampoo purificante Fortificante allo zenzero Che sono curiosa perché è una novità e le toilette pepe lo amo crema corpo al tiaree proviamola anche se è un po più estiva e poi il nuovo fondotinta questo è il fondotinta my color colore naturale proviamo anche questo sono sempre curiosa di provare questi prodotti poi vediamo un altro allora un'altra cosa che invece <ride> questo set Eccolo qua, che è quello al Goji Perfect dai 35 anni in su. L'ho pagato 2,50€. Quindi tutto il set che è anche carino perché oltre a essere bella la scatola, e sono tutte delle mini sites che comunque sono belle anche da provare. Quindi la linea Goji è nuova. Abbiamo questo che è il primer viso uniformante confezione da 10 ml. poi la crema, trattamento viso antità con protezione 15 e la quantità c'è sotto è un 30 ml, quindi anche 2,50 euro. E poi il, questa qui che è il balsamo prodigioso anti-rughe giorno e notte, datazione intensa e questo è un 10 ml. Quindi io credo che per 2,50 euro è un ottimo set da provare. Ultima cosa che invece non ho pagato perché era un fine se dunque era in omaggio con una cartolina però la cartolina è scaduta e gli era rimasto uno sa che io faccio delle recensioni e quindi me l'ha regalato e questo zaino che non ho neanche guardato ma secondo me è carino per lo scolastico forse con inizio della scuola è bello è carino Uh, ma è bello imbottito dentro, poi ha una taschina qui, è l'imbottitura un ha una tasca anche qui davanti alla fine è bello grande, ha le spallotte anche belle imbottite, regolabili mi piace, mi piace, molto carino e questi erano tutti gli acquisti da Bottega Verde quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video shopping che alla fine con lo scontrino dovevano essere 92,79 invece ho pagato 31 31,29 più piccolo quello che ho pagato e più grande quello che in teoria era il prezzo va bene, allora fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video se vi incuriosisce qualcuno di questi palotti così iniziate a stare quale di questi? Se vi è piaciuto il video, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale e anche cliccate sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima! Ciao!